Salve, benvenuti a questo nuovo video sui diagrammi di flusso nel, nel video precedente abbiamo visto il software Flow e, e abbiamo risolto un esercizio e vi ho fatto vedere la volta precedente che e appena si apre il programma compare questa casella di inizio e di fine si clicca sulla freccia e compare questo menu con le varie voci che si possono inserire. Ogni casella di questa fondamentalmente co coincide con un'istruzione in un linguaggio di programmazione. E ricordo che i diagrammi di flusso non sono altro che una rappresentazione grafica della soluzione di un algoritmo e in informatica vengono usati proprio per per mettere per iscritto l'algoritmo e successivamente questo algoritmo verrà scritto in un linguaggio di programmazione e poi diventerà un software, un qualcosa allora eh, in questo secondo video eh, l'esercizio che ci proviamo di risolvere è il seguente dati due numeri interi positivi con A maggiore di B calcolare il prodotto senza utilizzare l'operatore prodotto. Come la volta precedente, allora abbiamo due interi, due variabili, andiamola a dichiarare, dichiarazione, dichiarazione A, B, ok. Dopodiché... andiamo a leggere queste variabili, il loro valore, da, lettura b, ovviamente possiamo mettere pure una scrittura inserisci e ecco, qua andiamo a mettere inserisci il valore tra apici per non avere errori allora dopodiché qua dobbiamo mettere la condizione se la condizione è vera si torna su e si ripete questa cosa quindi se noi do dobbiamo uscire su col false quindi qui andremo a mettere che B deve essere maggiore o uguale ok arrivati a questo punto abbiamo la certezza che A sia maggiore di B, quindi dobbiamo calcolare il prodotto e andiamo a mettere una un'operazione per va bene par andiamo a dichiarare una variabile i andiamo a dichiarare una variabile prodotto Lo inizializziamo a 0 questo punto variabile i valore iniziale 1 valore finale b ok e qua ripetiamo noi una assegnazione oh, no. da il, il nome della variabile ok quindi a questo punto vado qua metto una scrittura eh, eh, prodotto commerciale prodotto. sembra che sia così ok eh, eseguiamo mettiamo 11 un numero più grande di 11, 22, e lui ripeta mettiamo 11, mettiamo 5, doveva dare 55, qua prodotto non è questo il simbolo. Un attimino che lo prendiamo subito. Allora output così giusto vedete pure come si cerca nella documentazione allora aiuto documentazione compare questa schermata e poi si vede il componente su cui si è avuto un problema noi abbiamo avuto il problema sull'output vado qua e... ah va messo fuori dall'apice ok quindi torno al mio programma vado qua ah, fuori dall'apice ctrl x Control ok esegui facciamo direttamente 11 facciamo 5, 5 5 il programma si può salvare lui chiede il nome e si ci mette oh, arrivederci al prossimo video